Avete presente questo video qui? Faccio vedere un piccolo estratto. Sì, lo so, sì, l'avete presente, anche perché è super popolare. Questo è il set di Solomon per Boiler Room, a Tulum in Messico. Che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. In realtà non è il più visto della serie perché poi è arrivato Re.K.R. Cox con le sue set ai pizza. Vabbè, lì, ancora più facile. Però perché questo set di Solomon ha avuto così tanto successo? Proviamo a chiedercelo. Perché c'è un tedesco di 1,80 m in pantaloncini corti? Ma Per la bionda con le tettone senza reggiseno in prima fila? Non lo so, può dare. Per i suoi balletti, per come balla in modo un po' discutibile, può darsi. Ora, Boiler Room è un canale molto strutturato, quindi non è proprio un caso che i suoi video siano molto visualizzati. Però perché questo e non tutti gli altri? Ne sono tantissimi video, sì, molto visualizzati, ma pochi che riescono ad avere un'esplosione così grande. E allora chiediamoci veramente perché? Perché hanno scelto questo per farci un milione di parodie e non altri? Forse è perché queste immagini stanno bene su tutto. Ecco alcuni esempi: oh no, no, no. no, no. Ora, in realtà Boiler Room non l'ha presa molto bene di tutte le parodie che venivano fuori e hanno iniziato a tirarle giù tutte da YouTube Quindi, guys, I'm sorry, I'm just kidding But this is a serious content about your video So please don't shut me down Ok Nell'attesa nel boiler room ci lasci visualizzare questo video, adesso cerchiamo di essere seri. Perché questo video funziona così tanto? Il motivo è che c'è una bella situazione, sono immagini piacevoli da guardare anche senza la musica sotto e poi è veramente un bel set. È molto raro che un video così lungo abbia così tante visualizzazioni. In realtà è così perché audio e video vanno molto bene insieme. È per questo che ne parliamo oggi, perché un set funziona. Anche lasciamo stare che siamo ad altissimi livelli, ma in generale, anche nel nostro piccolo, un set funziona se le immagini e la musica vanno di pari passo. Se solo un se ne fosse stato impalato lì tutto il tempo e anche le persone prese per i cavoli suoi questo video sicuramente non avrebbe avuto tutto questo successo anche con la musica più bella del mondo. In realtà lo vedi che c'è una situazione vera, perché tutti ballano fuori tempo. Però si stanno divertendo e anche lui stesso. Quindi funziona e funziona anche solo per le immagini che infatti si trovano spessissimo nei locali con qualsiasi tipo di musica diversa e allo stesso tempo è veramente un gran bel set. Quindi immagini e suono che funzionano di per sé e insieme rendono una miscela veramente speciale. Questo è quello che possiamo apprendere anche nel nostro piccolo da questo video e cercare di portarlo nella nostra performance tutti i giorni. Cercare di comunicare sia attraverso noi stessi per come ci muoviamo, per come ci poniamo e sia soprattutto con della bella musica. Lo vedi che non è una platea finta? Ci cioè, sono tantissimi video creati ad arte per fare visualizzazioni e magari funzionano anche ma non hanno tutto questo apporto come hanno video di questo tipo perché pur essendo un set costruito è reale, è una situazione reale dove le persone effettivamente se la stanno facendo prendere bene ed è questo che dobbiamo ricercare ogni volta che facciamo qualcosa, immagini e suono insieme. Consideriamo la regola base per un'ottima presentazione. Avete presente quelle robe noiosissime con PowerPoint, con le slide, eccetera? Bene, la regola base per un'ottima presentazione è che anche un cieco possa capire tutto quello di cui si parla seguendo soltanto le parole e anche un sordo possa capire tutto quello di cui si parla attraverso soltanto le immagini. I due elementi combinati ci dicono tutto quello di cui abbiamo bisogno e nessuno dei due è carente in qualche aspetto ognuno è sufficiente di per sé. Questo è il motivo del successo di questo video di Boller Room e questo è quello che dobbiamo ricercare ogni volta che ci poniamo di fronte a dei Deco. È anche da questo spunto che mi è venuto di inserire i sottotitoli nei miei video, non soltanto perché adesso si vedono contenuti su Facebook, soprattutto senza audio, ma anche perché possa essere sufficiente soltanto le immagini che scorrono con le parole per capire il messaggio. Un bel mi piace sulla pagina DJ Nejo. Oppure iscriviti al canale YouTube per seguire tutti i video di essere DJ Oggi. Alla prossima!